straight man Qui, ehm, nel regolamento del verde ci sono, diciamo, due novità principali, a parte la parte sanzionatoria e le aree dei casi. Uno è ehm, un decalogo iniziale, e qui ringrazio il dottor Morelli che mi ha preceduto ed Asimod che ci hanno consentito di poter utilizzare, perché il decalogo che ha presentato il dottor Morelli prima di me Che è la parte educativa del regolamento del verde. Attenuazione delle variazioni microclimatiche, temperatura, umidità, e velocità, depurazione dell'aria, produzione di ossigeno. Ci sono studi. di energia elettrica che chiaramente il 90% dei casi è prodotta da combustione di eh, combustibili fossili, carbone, metano, petrolio e eh, commisuratela a un albero, il costo che ha un albero e la realizzazione dell'impianto sì. che ha un singolo albero non solo, da, da, da, al di là dell'assorbimento della CO2 che è già stato più volte questa mattina, un albero ha che può dare da 10 a 30 mila litri all'anno Che una barriera cioè artificiale, che di solito sono delle semplici barriere verticali, hanno sempre una, una debolezza estetica molto bassa, dei costi di realizzazione alta e dei costi di manutenzione alte perché ogni 5, 10, 15 anni massimo devono essere manutenzioni. realizzate eventualmente con elevazioni di terreno, con una larghezza sufficiente, con un'alternanza di piante idonee fra alberi e arbusti e specie diverse, tra sempreverdi e non sempreverdi, ha un costo di realizzazione rispetto alla barriera sempre limitato. Se realizzata chiaramente non come verde frumibili, ma semplicemente come verde di schermatura di filtro, ha un costo di manutenzione ridotto e soprattutto può durare, come è stato detto stamattina, all'interno, o comunque per tutti i Azione L'azione antisettica edizione inquinante quello che ho detto prima. Difesa del suolo. Gli alberi stabilizzano il suolo. Gli alberi limitano le frange, Gli alberi attengono gli smontamenti. Riduzione della superficie impermeabilizzata. Recupero dei terreni marginali smessi dei tempi di coltivazione ed effetto di regolazione dello smaltimento delle piogge, depurazione idrica, le piante assorbono fosforo, azoto, le sostanze organiche e non solo organiche, come anche i metalli ed altre sostanze che andrebbero chiaramente o in falda o nelle acque superficiali e quindi in i canali e quindi al mare. Consolidamento delle sponde fluviali, sostegno e conservazione un argomento del Parte. Ecco, qui vengo a tutti i discorsi che sono stati fatti stamattina mm. che condivido pienamente. Ehm, per avere un verde che siano finali operati, che siano parchi urbani, che sia un verde urbano, che abbia una vita lunga, come è stato detto stamattina, è chiaro che... è stato detto prima, ci sono piante che purtroppo noi dobbiamo abbattere. Io non arrivo nemmeno a dire che dobbiamo avere la certezza di dover abbattere quella pianta, perché perché sono gli studi che hanno le certezze. Io sono un tecnico, oltre che avendo dei tecnici nel nostro ufficio di cui avviare fiducia, chiaramente ci avvaliamo sempre anche di tecnici esterni, oltre che per confermare, per lavorare, anche per metterci in discussione, anche per avere dei supporti scientifici. per il corso del freddo io non so guardiamo statisticamente posso È possibile che qualcosa avvenga, è stato fatto quello che era necessario per evitare che accada ragionevolmente parlando non con la certezza ma con la ragione. Allora ci si può, non voglio dire difendere, ma ben discutere, altrimenti no. E poi, sempre parlando in termini probabilistici, io ho anche la fortuna di avere la responsabilità della protezione civile. Negli ultimi tre anni ci sono stati almeno tre eventi di intensità centennale o duecentennale come eventi climatici a Cesena tre anni fa ho avuto tre eventi di intensità duecentennale nello stesso anno vuol dire che quegli eventi per intensità del vento o intensità del 50 km d'acqua in due ore, sono caduti ancora, ma mediamente una volta di 100 anni. Quando hai tre eventi in un'area geografica, non vuol dire comunale, ma anche sottoprovinciale o regionale, ristretta e ne hai tre nello stesso anno, in termini probabilistici cominciano a cambiare le cose. Nell'evento del 28 giugno del 2017 arrivano, sono caduti qualche migliaia di piante. È chiaro che quando arriva un evento estremo come quello tutti si preoccupano delle piante ma non sono l'unica cosa che cade, cioè noi facciamo anche la rilevazione, la rilevazione del danno dal punto di vista della protezione civile l'albero che ha un coerente estremo, e lì non so più non le piante malate, eh, sono stati stroncati dei platani per torsione della pianta cioè immaginate l'energia che serve, poi qualcuno chiaramente ci imputa il fatto di avete. sono venute piante di qualunque tipo, a foglia larga, a foglia stretta, che fogli, pini, acidi, piocchi, platano, tutto quello che c'era. Perché quando lì un evento da 150 km orari, quello è un E non è che se eliminiamo tutte le piante che sono sul terreno, eliminiamo il danno o la probabilità del danno di un evento estremo. Perché in quell'evento, oltre agli altri, sono state scoperchiate le case sono, sono stati rovesciati dei container con dei tiranti in acciaio fissati al suolo sono state sfondate delle vetrine anti sfondamento la vetrata anti sfondamento è stata abbattuta caduta al suolo e si è inalcata tutta la cornice in acciaio che, che tiene il di un'auto perché sono vetrine anti sfondamento quindi immaginate le che sono in campo, una parte delle autorizzazioni dell'appartimento che arrivano gli uffici che gli operatori che sono ultimamente purtroppo come causa diretta effetti, gli effetti degli eventi climatici che sono arrivati eh, hanno delle modifiche di questo tipo, la pianta è alta, ho paura che la pianta possa cadere, la pianta oscilla, questa è una fiore recente, la pianta oscilla paurosamente quando... Anche una protezione civile che dice che quando c'è un evento estremo con l'allerto, l'appeso di un evento estremo non si sta sotto gli alberi, non si sta per la strada, non si sta da nessuna parte perché l'oggetto non è che il pericolo dell'albero cade, l'oggetto è il pericolo che l'albero uccida o faccia male a qualcuno perché se l'albero cade e cade su un'auto pagherà la situazione, pagherà la regione che fino ad ora non so se continuerà a sempre volerti danni a mobili o immobili, non dico per quasi però è un fattore di cultura. Poi, ripeto, esistono casi in cui le piante devono essere calcolate per... perché non abbiamo alternativa. Scusateci, questo mi sono in giro. Vado veloce come la uh, freccia. La presenza dei grandi casi è più questo è un po' quello che vi uh, ho detto fino ad ora. Le novità del di comportamento. Questo è un lungo, abbiamo cercato di formare o di educare quello che è il comportamento che si, ha, che si deve tenere nelle aree verdi, nelle aree pubbliche, quindi eh, di dietro di fare il bagno nei eh, laghetti, di accendere i fuochi, di creare i di abbandonare i beni alcolici. Ecco, una frase proprio da leggere, nelle aree verdi sono normalmente presenti situazioni, radici, currenti, irregolarità del terreno, materiale vegetale e terra, inside nella natura prestare attenzione, per stare attenzione il loro Cioè, una persona normale dice che sì, siete idiotica, perché c'è una banalità del genere, cioè è normale che questa è un'area verde che tale eh, deve essere trattata. Questa frase è stata inserita per il semplice fatto, così esistono i cartelli, vai in posto, attento al attento alla attento alla radice, attento alla vespa, attento all'ape. Abbiamo gente che entra nei parchi urbani e non dico nella pista ciclabile o nel sentiero che teniamo in ma che semplicemente frequentano l'area urbana che inciampano in una radice dell'area, sono verde che inciampano in una radice di città, per esempio, in una radice di un parco. Una frase del genere è stata inserita anche in C'è una parte specifica <coughs> <sociale>. <coughs> del regolamento su cui che sono gli alberi di pregio, ehm, per condizionazione del PIA, in particolare del tutela, sinistro di pregio, Però qualcuno stamattina mi ha chiesto, eh, voleva tutelare alcuni noci, di eh, particolare pregio pregio zona zone di Piancipane, esiste un'apposita commissione che fa le valutazioni per quelle che eh, sono le piante come hanno di pregio, il comune nonostante le piante possano essere in area privata provvede a proprie spese alla manutenzione delle aperture protette. Intendendo diventano di un giallo rossiccio stupendo. Eh, questa è una farnia nella zona di San Pietro in Vincoli questi sono tipi a mensa metallica. Una farnia molto bella di questa zona di San Pietro, ecco, questo è un gesso bianco, bellissimo, per qualcuno è bianco. to yes. you. del e è idoneo per le distanze. Quindi cosa facciamo? incameriamo quello che è un, diciamo, non è una sanzione, è un versamento, è un costo che poi noi utilizziamo per reimpiantare noi come comune gli alberi nelle zone verdi. Chiudo dicendo su quelli che sono i rimpianti. Ho letto un articolo recente, sulla cioè una volontà del comune di Parigi di aumentare quella che la superficie erborea della città, prevedendo nei prossimi 5-10 anni di alcune migliaia di piante, intervenendo eh, in area urbana, qualificando e decentrando alcune aree o inserendo La differenza tra una zona alberata o parzialmente boscata di città e una zona estremamente cementificata può andare da 3 a 5 gradi, che vuol dire passare da 35, 36 a 41 gradi quando ci sono i caldi eccessivi. Capite anche quello che è, oltre a tutti i vantaggi che ho detto prima perché possono essere vantaggi dal punto di vista climatico anche nella regione. Pianta da 1.200 a 1.500 piante all'anno con il mese dell'albero in festa, che coinvolge 5.000 bambini all'anno. Le piante, non tutte, ma nel 90%, vengono ne messe nelle zone più etali, come nella vendita, tra 1.200 e 800 ettari, circa cioè, 2.000 ettari di pinenta storiche di epoca romana. Thank you.